Hmm. Ah. Strano davvero. Ma, ma come può essere? Che cosa stai facendo, Malacoda? Eh, oh, maestro, eh, eh, sto eh, scrutando gli umani. E a quale fine, Malacoda? Eh, al fine di, di imparare, eh, capirli per, per svolgere meglio il mio lavoro. E che cos'è che ti rende adesso perplesso? Eh, che cos'è che mi rende perplesso? La sofferenza, maestro. La sofferenza, non la capisco. Loro passano tutta la loro esistenza a fuggirla e poi ci ricascano continuamente da soli, da soli. Eh, questo è vero. Ma allora che cosa serviamo noi, no? Fanno tutto da soli. No, no, no, no, no, no. Questo non è esatto. Bisogna distinguere. Vedi, la sofferenza. La sofferenza è inevitabile per gli esseri umani, no? Abbiamo detto l'altra volta, la sua alternanza con il piacere muove tutto il loro mondo, ma bisogna distinguere per quanto riguarda noi. Un livello di sofferenza, per esempio, per loro ciclico ed equilibrato, come ti ho detto, fa parte del loro mondo. Immagina, per esempio, le uccisioni che potrebbero dover Eseguire in funzione del fatto che debbono mangiare no? degli animali. Vabbè, ci sono alcuni che si dicono vegetariani, ma che c'entra? Anche loro, anche i vegetariani, facciamo un esempio, apriranno la bocca. Sai quanti microrganismi eh, loro uccidono e perciò creano sofferenza solo respirando, per non parlare delle formiche camminando, mica potranno evitarle tutte. E poi l'ultima, veramente inevitabile, la morte. Quella è una condizione che loro non possono fuggire, no? Questa sofferenza, capisci, è costituzionale al loro mondo e non riguarda noi. Loro non possono evitarla, neanche volendo. Assaggia. Mm. E che cos'è, maestro? Questa è sofferenza costituzionale, No? Quella di cui ti ho parlato, quella che gli umani non potrebbero evitare neanche volendo. Assaggia. Va bene, assaggio. Ma è una cosa... Orribile, disgustosa, schifosa è orripilante. Appunto, te l'avevo detto. Non è roba per noi. Diciamo che è innocente, no? Ma è taffè! Ero orribile! Ma, ma, ma, ma c'è di meglio, spero. Io mi, mi ricordo certe succhiate. Certo che c'è di meglio e ora ci arriviamo. Ti faccio vedere. Eccola qua, guarda. Questa è sofferenza omeostatica. Ovvero sofferenza creata per difesa della propria condizione. Ti spiego. Ti faccio un esempio. Ipotizziamo che un umano si trovi improvvisamente... Davanti a un leone affamato, no? Per salvarsi la vita dovrà lottare ed eventualmente se riuscisse a cavarsela con violenza dovrà uccidere il leone generando sofferenza. No? Giusto? Beh, certo, solo un imbecille darebbe la sua vita così in pasto, eccetera. Appunto, questo è chiaro, no? E la stessa cosa vale in tutti i casi in cui loro devono per forza difendersi, difendono una condizione senza voler arrivare necessariamente a un atto violento. Ora assaggia questo. Maestro, non vorrei, non si potrebbe... Assaggia, ho detto! Va bene, va bene, va bene, Obedisco, obbedisco, obbedisco. Ecco, non è orribile come, come quell'altro, ma fa sempre schifo con rispetto parlando, maestro. Infatti, infatti, anche questa sofferenza è inutile per noi, è disgustosa, perché è tendenzialmente inevitabile. Maestro, la prego, mi faccia assaggiare qualcosa di buono. Ci arriviamo, Malacoda, ci arriviamo. Questo. Ecco qua. Guarda. <ride> Questa è sofferenza da espansione. Che vuol dire? Allora, la natura degli umani, come d'altronde di ogni essere vivente, è di espandersi, no? In questo caso però loro diventano attivi. Quindi generano nella loro espansione sofferenza con un atto di volontà. Prova a pensare a una famiglia che vive in una tenda e vuole costruirsi una casa. Per costruirsi la casa dovrà no, estirpare tutto, pulire il terreno. E sai quante migliaia, milioni di forme di vita vengono scacciate, mutilate, massacrate in questo semplice processo, quello di costruire una casa? E allora questa che cos'è? Sofferenza Evitabile o inevitabile? <ride> Assaggia. Debo proprio, maestro, io... Non è che me lo può spiegare lei senza che... Assaggia, ho detto! Va bene, va bene. Non sa di nulla. Appunto, che t'avevo detto, non può sapere di qualcosa per noi, perché dipende dalle situazioni e dall'atteggiamento dell'umano. Da una parte è naturale espandersi per una creatura vivente, ma dall'altro dipende come lo fa. Ora, guarda, aggiungiamo questo ritocchino. <ride> Guarda, assaggia ora. Eh, ma bene. Mh. Mh. Mh. Ma questo, questo è ottimo maestro, ecco, ma magari non è proprio l'annata quella proprio, così però, però è buono, è godibile, ecco. è, è, è perché? È, è perché? Perché ciò che ho aggiunto è una mescolanza, questa, di arroganza, egoismo, non curanza. Che vuol dire? Vedi che tutto dipende dalla misura? In questo caso la famiglia, questa famiglia, non si è minimamente preoccupata di tentare di minimizzare i danni, della sofferenza che impone alle creature col suo gesto, che ne so, provando non so, a evacuare gli animali, oppure a ripiantare le piante, o addirittura, e questo avrebbe fatto veramente schifo per noi, a chiedere scusa alle creature che offendeva con un suo atto di espansione. No, no, no, non ha fatto niente di tutto questo. Sono stati arroganti e non curanti, come se al mondo ci fossero solo loro. <ride> Ed ecco il distillato. Questo rende la loro sofferenza molto, molto appetitosa. E loro stessi molto, molto appetitosi. Eh, eh già, ma, ma, ma non è che ce n'è altra per caso? C'è di meglio, di molto meglio. Eccola, osserva questo. Questo. Che cos'è, maestro? Cos'è questo? Questo è la summa, l'ultimo tipo di sofferenza, ma la coda, il non plus ultra per noi. Ah, ah sono tutto lingua, maestro, tutto. Lingua, quando la sofferenza malacoda è intenzionalmente generata per il proprio piacere, inflitta a creature più fragili, per puro, purissimo piacere personale ed interesse. Questo è lo sprofondo del dolore, lo sprofondo del non umano, il puro negativo. Questo. <ride> questo malacoda è il nostro elisir. Attraverso questo noi cresciamo e prosperiamo. Attraverso questo noi assimiliamo gli umani a noi. E il gusto di questo è infinitamente diabolico, direi. Sai quante ere di reincarnazioni, quante confusioni terrificanti, quanti giri a vuoto dello spirito che non vuole rientrare nel corpo, aspettano gli umani che si sono così disumanizzati, torturando, infliggendo sofferenza a esseri innocenti e fragili per puro piacere loro. Li aspettano millenni di vuoto e di dolore! <ride> mi dia, maestro! Mi dia, mi dia! Mi dia. <ride>